come funziona la vendita dell'argento esattamente come l'oro a peso quindi per vendere il tuo argento devi farlo valutare e pesare per ottenere una valutazione precisa del tuo argento ovviamente a differenza dell'oro la quotazione dell'argento è molto più bassa e la domanda che mi fanno più spesso è ma posso vendere anche dei bracciali delle collane in argento beh la risposta è sì è vero anche che otterresti veramente poco immagina di vendere qualche grammo di collanine e bracciali otterresti forse qualche euro quindi non ha molto senso l'operazione diverso è se invece avessi da vendere dell'argenteria di casa quindi tegliere vassoi posate in questo modo il peso si ottiene molto più facilmente e si ottiene molto più facilmente anche una valutazione che giustifica l'operazione quindi riusciresti a metterti in tasca qualche centinaio d'euro o a volte anche qualche migliaio dipende ovviamente quanto argento hai il motivo più frequente per cui le persone decidono di vendere l'argenteria di casa è abbastanza intuibile si stancano di pulirlo è così perché l'argento va pulito spesso viene usato pochissimo e quindi eh, le donne spesso di casa decidono di dare via l'argenteria perché è stanche di pulirlo e non utilizzarlo. E in questo modo eh, si ottengono facilmente dei buoni guadagni e buoni incassi, anche perché la valutazione dell'argento segue più o meno quella dell'oro, l'andamento, ed è un ottimo momento questo per vendere sia l'oro che l'argento. Ti aspetto in uno dei negozi Oroetic se avessi da vendere dell'argento per una valutazione dei tuoi preziosi. A presto, ciao!